Ripartiamo adesso con una seconda parte che è più strettamente giuridica. Qua dovrei avere un po' più di competenze per darvi delle risposte, per darvi delle indicazioni. Eh, L'ho intitolata privacy concetti chiave, nel senso che eh, abbiamo poi una seconda parte che è ancora più, ad un, una terza scusate, parte, ancora ad un livello uh, di dettaglio maggiore perché inizieremo a, a commentare le norme, le, la disciplina delle attività soprattutto relative alle, alle biblioteche e archivi. Ma prima dobbiamo avere un po' di infarinatura sui concetti chiave della privacy, no? Quindi, un po' di definizione, un po' di, di, di, di concetti che ci aiutano a definire, a, a restringere un po' il seminato, a definire il seminato. Allora, innanzitutto le fonti normative. Perché si fa ancora una gran confusione, e ahimè lo vedo ancora nei, nei termini d'uso, nelle. No, nelle, nelle eh, informative nei moduli privacy che, che ogni tanto ci fanno, ci fanno sottoscrivere quando ci iscriviamo in palestra, quando ci iscriviamo alla scuola di danza, quando ci iscriviamo all'associazione Arci, al circolo culturale, moduli che sono uguali a se stessi da circa 20 anni, da 15 anni, e, e, e che hanno ancora norme vecchie. No? E, e addirittura alcuni, li ho visti ancora di recente, che hanno un riferimento alla legge del 96, che ovviamente quella è davvero non più in vigore, però la situazione che abbiamo oggi è questa. Allora abbiamo, questo lo, lo, ve lo do come riferimento storico, la prima legge sulla privacy era la 675 del 96, si intitolava tutela delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Fateci caso, annotazione importante, tutte queste norme in realtà non usano la parola privacy, vedete nel loro titolo, ma parlano di protezione dati personali o trattamento dati personali, e non è una cosa da poco, anche lì dal punto di vista proprio del linguaggio normativo, privacy è un concetto più ampio, la riservatezza è un concetto più ampio, il trattamento dei dati personali è un suo, diciamo, una sua componente, probabilmente la componente più, eh, più, più eh, sviluppata e più, più densa di, di, di, di questioni, però appunto il concetto di riservatezza attiene anche a diritti della persona, a diritti dell'aspetto deontologici, ad esempio dei giornalisti, che non sono nelle norme sulla privacy ma sono da altre parti. Queste sono le leggi sul trattamento dei dati personali. Quindi quella del 96 non è più in vigore, è stata completamente abrogata e superata dal famoso codice privacy che era il decreto legislativo 196 del 2003 che ci ha accompagnato per lunghi anni, perché fino al 2018 è stata per 15 anni la legge di riferimento. Nel 2018 è diventato direttamente applicabile il cosiddetto GDPR, il regolamento UE 2016 del 6, 7, numero 679, no? le norme europee sono classificate anche loro con l'anno e il numero di protocollo semplicemente in ordine invertiti, noi facciamo prima il numero poi l'anno, in Europa si fa prima l'anno poi il numero, non credo che questo vi, vi, eh, vi distragga particolarmente. GDPR è l'acronimo anglofono cioè il, no, il nome italiano è Regolamento Generale sulla protezione dei dati. In inglese è General Data Protection Regulation, okay? GDPR, quindi General, General Data Protection, protezione dei dati, regulation, regolamento. Okay? E ehm, Occhio a questa cosa delle date perché il regolamento è del 2016, nel senso che è, è stato approvato ed è entrato in vigore da, dal 2016, però c'era una sorta di periodo di latenza di due anni in cui pur essendo in vigore non era ancora direttamente applicabile come norma e diventava direttamente applicabile nel eh, vedete due anni successivi due anni dopo il 25 di maggio del 2018 che è stata la rivoluzione immagino che se, se, se vi ricordate un paio d'anni fa quindi nel maggio del 2018 avuto, siamo stati inondati di eh, email che ci comunicavano il cambiamento delle privacy policy, no? di, anche di siti di cui ci eravamo dimenticati completamente. Noi eravamo iscritti ad un sito eh, che ne so, di e-commerce che adesso non si usa più molto, ci eravamo registrati dieci anni fa, quindi non ce ne ricordavamo più, e, ehm, e invece vedi, e lui aveva ancora i nostri dati in, in, in, in database, in banca dati, e quindi ci stava comunicando che avevano aggiornato le privacy policy perché obbligati a farlo obbligati dall'entrata in vigore del, del nuovo GDPR. Noi da qua in poi lo chiameremo GDPR, quindi non vi disorientate se vedete questo acronimo. Questo GDPR però, attenzione, si sovrappone parzialmente al Decreto Legislativo, nel senso che il Decreto Legislativo 196 del 2003 non è stato eh, abrogato. È stato abrogato in molte parti, cioè molte norme sono state, diciamo, omissate, cioè se voi prendete il testo di questo decreto legislativo che prima aveva 180, un bel po' di articoli, adesso le trovate vuote, cioè è stato svuotato di molte norme perché entra in vigore direttamente il regolamento europeo, però alcune invece sono state mantenute, quindi per avere il quadro completo delle norme, delle norme sulla privacy in vigore nell'ordinamento italiano, ahimè dobbiamo tenere presente... Il regolamento del 2016 europeo e anche parallelamente le norme del 2003, le norme del, del vecchio decreto legislativo che sono sopravvissute e che sono, vedete, a loro volta state aggiornate secondo i criteri del, del GDPR, cioè per mantenerle in vigore devono comunque essere conformate e, e aggiornate ai, ai, ai principi del nuovo, del nuovo regolamento. Altra notazione che magari per chi non ha dimestichezza con questioni giuridiche è importante, il regolamento è diverso dalla direttiva. La direttiva europea è una norma che non è scritta per essere sufficientemente dettagliata e sufficientemente applicabile così com'è, ma è appunto una direttiva, sono delle indicazioni di principio che poi i legislatori dei vari stati Nazionali, cioè dei legislatori degli stati membri dell'Unione Europea devono recepire, no? fare una legge che adotta e, e porta nel, nel corpus normativo locale dello Stato i principi della direttiva. Il regolamento no, il regolamento è già una norma pensata per essere applicata su tutto il territorio dell'Unione Europea. E questa cosa qui è stata rivoluzionaria perché vuol dire che finalmente abbiamo avuto come dire fra virgolette, perdonatemi, una legge sulla privacy uguale per tutti i 27-28 paesi dell'Unione Europea. E non è roba da poco, perché in questa materia avere un, una normativa diversa da paese a paese creavano pochi problemi, soprattutto anche noi avvocati, eh, noi quando facciamo consulenza, avere un cliente che poi si affaccia al, al un cliente italiano, magari, come, come... Ecco, pensate al vostro caso, ecco. l'Alto Adige è un caso abbastanza emblematico, no? Quante aziende sono eh, formalmente in Alto Adige ma hanno un'utenza che è principalmente austriaca, no? perché sono lì sul confine, perché hanno un tipo di attività che le espone al, al, al, al, al, ad un pubblico che è più austriaco che italiano. Eppure, allora in quel caso, il consulente, l'avvocato che deve seguire questa azienda, in materia di privacy deve essere un avvocato che conosce sia la situazione della legge italiana sia la, la, la, legge, la legge austriaca e non è facile spesso trovare, no? eh, perché noi avvocati ahimè siamo molto, molto legati alla, nostra, alla, alla legge di provenienza, che, che se ne dica. Avere quindi invece una legge che è uguale in tutti i paesi dell'Unione Europea rende la vita più facile e... A, Diciamo diminuisce i, i motivi di eh, incomprensione, di, di disallineamento, di interpretazione delle norme, okay? quindi è stata un'evoluzione un e poi è comunque un'evoluzione dal punto di vista dei diritti previsti, cioè il regolamento europeo ha stabilito dei, dei, un livello di tutela del dato personale molto più elevato rispetto a quelle che erano le normative precedenti molto più elevato rispetto anche a tutte le normative del resto del mondo ed è una cosa che, che da un lato fa bene, nel senso che da un lato fa, mostra quanto l'Unione Europea sia attenta a questi temi, dall'altro crea però un po' di eh, disallineamento, appunto discresia con l'altra la, metà del mondo, che è quella statunitense, che ha un livello di tutela minore, delle, una percezione della, della, della, della tutela del dato diversa da quella che abbiamo noi Europei e eh, ahimè buona parte dei servizi che noi tutti i giorni, di cui tutti i giorni fruiamo no? Google, Apple, eh, Amazon ri, si rifanno alla legge americana e quindi si crea un po' questa, questa, di, questa differenza che non è da poco, non è puramente teorica ma è sostanziale. Ci sarebbe da, da fare tutto un, un discorso sul cosiddetto privacy, privacy shield che è un accordo che cercava di appianare un po' queste differenze che è saltato di, da quest'estate eh, creando non pochi problemi, ma non riusciamo ad arrivare ad un livello, ad un livello di, di, di dettaglio così, così elevato in un corso come questo, quindi abbiate pazienza. Importante che abbiate chiaro questo quadro normativo, quindi queste, queste tre norme di cui una non più in vigore, quindi ve l'ho messa solo ad un fine storico, diciamo, perché è probabile magari le, la troviate ancora citata, quindi dovete sapere che cos'è, però da oggi in poi noi parleremo sempre di questo famigerato GDPR, con l'acronimo che io preferisco eh, inglese eh, e poi del codice privacy. Esiste anche l'acronimo italiano RGPD lo troverete quindi se trovate RGPD è sempre il GDPR con le lettere semplicemente invertite però io dirò quasi sempre GDPR, abbiate pazienza allora di privacy si parla anche nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che è un po' la nostra magna carta no? la, la, i principi che tutti i paesi dell'Unione Europea devono rispettare per, per, per come dire, anche lì conformarsi ad un livello minimo di tutela del, del cittadino, dei, dei, dei propri cittadini e vedete che all'articolo 8 viene proprio eh, citato il diritto alla privacy, cosa che invece ad esempio nella nostra Costituzione non c'è. La nostra Costituzione nella prima parte del, della Costituzione, quelle che sono i principi fondamentali, che è l'equivalente della, della Magna Carta, diciamo, de, de, o di queste carte, carte di diritti fondamentali dell'Unione Europea, non c'è la menzione del diritto alla riservatezza, ma perché nel 48, nel 46, 48, negli anni in cui è stata scritta la nostra Costituzione, non c'era percezione di questo problema. E, e quindi nel 2000 invece quando è stata approvata la, la, la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea il problema era già stato eh, ampiamente percepito e sentito e quindi hanno previsto un articolo che ci dice in realtà tutte le cose che ci servono per dopo cioè in sintesi in queste dieci righe abbiamo tutti i principi che dopo andremo a sviluppare quindi state molto attenti allora dice che ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano Prima questione fondamentale, cioè stabilire che questo è un diritto e il fatto che sia un diritto vuol dire che ottiene dall'ordinamento giuridico il massimo della sua tutela. No? Quindi diritto vuol dire che c'è poi un... Ehm, da parte, per, il, per il cittadino ci sono delle garanzie particolari, tra cui soprattutto quella di azionare questo diritto di fronte a un giudice, cioè tutelare questo diritto di fronte a, ad una corte, ad un giudice, che è appunto la massima forma di tutela che gli ordinamenti giuridici moderni offrono ehm, poi ci dice che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge, eccoli qua quindi innanzitutto il principio di lealtà, cioè deve essere corretto il, il, il, il modo in cui vengono raccolti e trattati i dati cioè non ti devo dire una cosa e poi sotterraneamente fare con i tuoi dati altre cose, no, questa non è lealtà. Finalità determinate, cioè ti devo dire chiaramente quali sono i fini per cui io sto raccogliendo e trattando i tuoi dati. E poi, sulla base di cosa si, possono fare questi, si può fare questo trattamento? O sulla base del consenso dell'interessato, cioè di colui, che è insomma della persona che, ha il, che ti dà il dato, o sulla base di altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Questa, queste due cose poi il GDPR le chiama basi giuridiche, cioè la, cioè nel GDPR articolo 6 vengono, sono eh, alcune forme, alcuni requisiti, eh, fondamenti legittimi che vengono chiamati poi nel gergo eh, basi eh, giuridiche per il trattamento, lo vediamo, lo vediamo dopo. Ogni, di, ogni individuo, questo eccolo, in cosa si estrinseca questo diritto alla protezione, anche nel fatto che ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica e aggiungerei la cancellazione, qua non l'hanno messo, nel... però insomma nel concetto di rettifica c'è anche quello di rettificali nel senso che li togli completamente, però è un diritto che è sempre, è sempre garantito, cioè l'individuo, l'interessato, ti può sempre chiedere di, di, di, dirgli, diciamo, di, di fargli sapere quali sono i dati che avete in pancia, che avete, i suoi dati che avete raccolto, che state trattando, e lui vi può sempre chiedere di cambiarli, modificarli, aggiornarli o di cancellarli. Inoltre, il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente. Ecco qua, che noi, quello che noi chiamiamo garante. Quindi l'autorità indipendente, le autorità indipendenti sono come l'autorità, so, sulla concorrenza al mercato, sul, sono, sono degli, eh, degli enti appunto indipendenti, sono indipendenti dal governo e indipendenti dal, dal, dal potere politico, perché vengono nominati secondo non meriti politici ma secondo competenze tecniche e rimangono in carica per 7-8 anni, quindi per un lasso di tempo che normalmente è più ampio rispetto a quello di una legislatura e più ampio rispetto a quello di un governo e anche più ampio rispetto a quello del Presidente della Repubblica che è 7, che è appunto il massimo 7 e, e, e quindi dovrebbero essere sradicati da un, da, da, da, dalle logiche politiche indipendenti. In realtà sappiamo tutti che non è sempre così sradicato, nel senso che la nomina di qualsiasi eh, carica è sempre un po' infarcita da questioni politiche, però insomma chi viene nominato in queste cariche dovrebbe avere una qualificazione più tecnica che politica. E, eh, e quindi ecco perché in tutti i paesi del, dell'Unione Europea esiste un garante, alcuni lo chiamano in modo diverso, però esiste un authority, un'autorità indipendente. Okay? La rivoluzione del GDPR, quindi il GDPR come vi ho detto ha innovato molto, ha portato dei dei, dei, dei diritti nuovi, dei principi nuovi scusate qua devo. le slide sono, devo spostare mi metto qua, eccolo là in alto, perfetto perché ho paura che, mi spiace nascondere il logo però è l'unico modo, allora eh, dicevo scusate, allora la, il, ad esempio prima di l Impatto rivoluzionario, il primo, primo effetto rivoluzionario del GDPR è stato eh, il cosiddetto principio di accountability, dicono in, si dice in inglese, o responsabilizzazione in italiano, cioè spostare molto l'accento sulla responsabilizzazione dei titolari dei trattamenti o, de, o dei responsabili del trattamento, dopo vedremo la differenza. Quindi, eh, vedete, ossia eh, spostare l'accento sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate a assicurare rispetto delle norme, cioè si sposta anche l'onere della prova, cioè sei tu titolare del trattamento o responsabile del trattamento che devi essere in grado di dimostrare nell'eventualità di un controllo di eh, aver adottato tutte le misure e messe, aver messo in atto tutti i comportamenti proattivi, cioè non puramente in attesa che qualcuno ti dica di fare qualcosa, ma tu devi muoverti nella direzione della tutela della privacy ed essere in grado di dimostrare che l'hai fatto. Ecco in questo senso responsabilizzazione e accountability. E si tratta, vedete, di una grande novità per la protezione dei dati, in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali. Quindi, non, ripeto, non è una cosa da poco, vuol dire che una certa, da un lato c'è un certo margine di discrezionalità, dall'altro, avendo tu discre maggiore discrezionalità, hai anche maggiore responsabilità nelle scelte, quindi preferisci essere prudente. Preferisci anche nella discrezionalità cercare di, di, di, di scegliere le procedure e le prassi più, più, più, più attente. Ecco. Nel rispetto delle, vedete, delle disposizioni normative, alla luce degli altri, di alcuni criteri specificati e specificamente indicati nel, nel GDPR. Questa, questo, questo testo l'ho copia e incollato da dal garante privacy, dalla pagina in cui si parla di questo principio di accountability, e l'effetto, vedete, è quello dell'introdurre questo concetto che viene chiamato privacy by default e privacy by design, cioè tu devi impostare la tua attività già alla a priori, no? By default, noi potremmo tradurlo con a priori o... Per, per, per definizione di base dovresti già impostarla alla ricerca della tutela della privacy, ok? E by design stessa cosa, by design è per progettazione, cioè metto in, metto in piedi una piattaforma la devo già progettare in modo tale che sia il più garantista possibile nella, nella gestione della privacy, ok? Quindi spostano un poco questo principio, la, la, le, le dinamiche rispetto alla, alla situazione che avevamo con il vecchio codice privacy.